Sì, penso che il tema delle botteghe storiche sia caro a tutti i partiti e i movimenti rappresentati in quest'Aula. Sicuramente la possibilità di utilizzare una targa è un qualcosa che... Di positivo che si potrebbe portare avanti. Eh, quello che mh, bisogna però tener conto è che ad oggi esistono già delle associazioni di botteghe storiche che hanno fatto questa scelta e, e hanno delle targhe autonome. Io quindi chiederei ai firmatari di questa mozione di eh, portarla in commissione per perfezionarla e portarla avanti insieme, se sono d'accordo.